Allora, eccoci all'ultimo accordo che voglio prendere in considerazione in questo corso, anche perché se li si prendessero tutti ci vorrebbero anni, anni. e anni, il diminuito settima, quindi abbiamo visto nella lezione precedente, il modulo precedente, il semi diminuito che ha la settima minore, il diminuito settima è identico, rimaniamo un Do anche questa, questa, questo giro il diminuito settima invece del Si bemolle ha ah, il Si doppio bemolle per mh, comodità chiamiamolo la, la stessa nota, quindi è la settima diminuita, la settima può essere minore quando è un tono di distanza da, dall'ottava o diminuita quando è un tono e mezzo eh, distante dall'ottava, quindi sarebbe appunto Si doppio bemolle per, per eh, comodità chiamiamolo la naturale quindi abbiamo eh, la posizione del mignolo io la suono così con il medio con l'indice, forse la più usata. La particolarità di questo accordo è che, essendo tutti intervalli di terza minore, quindi tutti alla stessa distanza, le note eh, tra di loro, è, è difficile quando si parla di un accordo di diminuito settimo stabilire una tonica, eh, perché appunto ogni nota può essere considerata tale, e questo accordo, eh, armonicamente parlando ha delle funzioni specifiche in, in, eh, come sostituzioni soprattutto in ambito jazzistico eh, raramente può eh, viene usato per molte battute insomma comunque eh, anche questo eh, punto, soprattutto in ambito jazz ma non solo è un accordo molto usato intanto studiamolo, e poi prossimamente quando parleremo di scale arriveremo a vedere anche eh, il suo, la sua funzione, le sue funzioni, quali sono. Quindi, eh, ripeto, si può eh, anche pensare proprio alla tonica, ogni nota che, che vogliamo di questo accordo, quindi ora io parlo di do diminuito settima, ma è identico alla diminuito settima, al sol bemolle diminuito settima e mi bemolle diminuito settima vediamo come come eh, studiarlo su tutta la tastiera Eh, ovviamente tutti gli esercizi eh, che abbiamo visto finora sono validi anche per questo tipo di accordo eh, per utilizzarlo eh, utilizzare le note dell'arpeggio eh, improvvisare per fare le frasi, di si fanno le pattern, eh, che possono essere ad esempio terzine, faccio qualche esempio. Oppure In, in, in questo su questo accordo sono eh, le, piccole, eh, le piccole schemi, delle piccole frasi che si ripetono appunto, a distanza di terzi minori. inventare eh, un'infinità ad esempio anche vedete prendo un qualsiasi eh, punto parte frase e mi sposto di terzi minori semplicemente rifacendo la stessa cosa A sentire la sonorità che ha questo accordo molto molto particolare, Do diminuito 7 vedete dove lo prendo? Lo prendo. Grazie. caso eh, non è sicuramente semplice sviluppare un assolo o qualcosa del genere, però giustamente anche questo accordo va studiato assolutamente come gli altri, perché ripeto, in, in certi contesti è molto utilizzato e quindi è doveroso e obbligatorio studiarlo come gli altri. Eh, gli accordi da prendere in questione eh, sono questi più o meno, però ora nel prossimo video vi faccio vedere un piccolo ripasso degli esercizi che eh, ci fanno mettere in pratica un po' tutto, quello che abbiamo visto finora, e poi passeremo alle scale. Al prossimo video.